Che sentiamo che è successo a qualcun altro. Ti faccio un esempio banale, molto spesso quando in passato, io ricordo la mia mamma, la mia mamma ha 88 anni, mm. quindi culturalmente c'è già che il marito prima di tutto, quindi già di, <ride> pur essendo donna, ecco. però c'era la eh, cultura eh, familiare che comunque ci dovesse essere assolutamente come scelta del regime patrimoniale all'interno del matrimonio ci dovesse essere la comunione la comunione all'interno mm -hmm. del matrimonio e quindi questo era ma perché qui è quello che si diceva prima, ne andava dalla fiducia come non vuoi fare regime certo, matrimoniale fu, comunione era... con me, allora vuol dire che non ti fidi, allora vuol dire che non mi ami abbastanza, ecco tutte queste cose qua guastano un po' quello che è invece un qualcosa che bisogna a mente serena, proprio magari nell'entusiasmo di un inizio di progetto, che si chiami matrimonio o che si chiami convivenza, perché siamo nel 2022 e le famiglie hanno tante dimensioni, ormai sono famiglie eh, di molti strati, no? Quindi, ed è corretto così, abbiamo questa libertà e benvenga. Eh, è importante che la serenità nel decidere, sia quando non ci sono i problemi. Quindi se io sto con il mio compagno e in quel momento non abbiamo il problema, in quel momento sereno possiamo decidere il meglio in termini di pianificazione della famiglia. Perché non ci sono problemi, non ci sono rigidità, non ci sono emozioni in campo. Perché poi diventa difficile Perché quando quando c'è il problema o quando eh, c'è già fare, non c'è più obiettività. No, assolutamente. Questo vale all'interno della coppia, visto che siamo nell'argomento delle donne, come vale nell'ambito della pianificazione? Io lo dico sempre nel, nel crudo tema della pianificazione finanziaria. La pianificazione va fatta quando si sta bene, non quando si sta male certo. o quando si hanno problemi, perché in quel momento non si ha la lucidità per decidere. Stessa cosa nell'ambito degli equilibri dei rapporti di coppia, dell'equilibrio del rapporto matrimoniale.